un unico e-book store si si si si si si si si si si si Il luta con la poesia, ma come andiamo